Italia Under 21, il nuovo corso riparte da Toledo L'Italia Under 21 ricomincia un nuovo ciclo, un ciclo che porterà all'europeo di casa del 2019. Il primo appuntamento fissato in calendario, curiosamente, è anche contro l'ultimo avversario affrontato, che aveva infranto i sogni di gloria all'ultima manifestazione continentale in semifinale, la Spagna. Sarà una roia molto diversa, così come lo saranno gli azzurri, con sette nuovi convocati per la prima volta e soltanto Calabria, Pezzella, Locatelli, Chiesa e Cerri nella nuova lista diramata da Di Biagio tra i presenti in Polonia nel giugno scorso. Alla lista va aggiunto Simone Scuffè, aggregato al gruppo non facendo parte della nazionale maggiore. Che tanta attesa soprattutto per i giovani che si sono messi in luce negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi giorni. Patrick Cutrone è l'uomo del momento non solo in casa Milan, con due gol in due partite in Serie A, ma anche a livello italiano, tante attenzioni sono concentrate su di lui, ragion per cui il commissario tecnico lo ha convocato e dovrebbe anche farlo esordire dal primo minuto a Toledo venerdì sera. Affiancato da un altro puntero come Alberto Cerri. L'ipotesi tattica che va per la maggiore è al momento quella di un 4-4-2, con Orsolini e Chiesa a lavorare sulle corsie, mentre in mezzo al campo con ogni probabilità si vedrà Barella, in grande spolvero soprattutto a San Siro contro il Milan domenica sera. Affiancato da uno tra Mandragora e Locatelli, con il primo forse più adatto ad un centrocampo a due. In difesa con tutta probabilità agiranno Bonifazi e Romagna, con Calabria e Pezzella, due degli elementi più esperti della retroguardia, sulle corsie. Tra i pali ci sarà invece Simone Scuffè, aggregato al gruppo in ritardo. Non dovrebbe esserci dunque la chance per Audero, a meno che Di Biagio decida di sperimentare maggiormente nella seconda sfida, contro la Slovenia. Tra le possibili sorprese, occhi puntati su Bido e su Favilli, già noti ai più per le loro prestazioni al Mondiale Under 20 giocato tra maggio e giugno e chiuso dallItalia con il terzo posto. Venerdì 1 settembre, ore 19. Lunedì 4 settembre, ore 21.